Siamo mille serie, mille foto, mille nuvole siamo mille noti appese In questo disordine Ci siamo io te Se guardi intorno a strade libere Respiri stretti dentro maschere E tutto sembra come polvere Noi chiusi in questo Magic C'è Sto di sorte